Con la terzina nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la dirette via era smarrita. La selva oscura rappresenta il peccato. Il peccato è rappresentato dal buio. La luce è Dio. La luce è la verità. Nella Divina Commedia si gioca su questi due aspetti il buio, il peccato, la luce, Dio, la verità. Ciao, al prossimo video. A presto.